Allora, al Movimento 5 Stelle boccerà questa delibera, eh, magari il consigliere eh, De Priamo, il proponente, è uno dei pochi che non è a conoscenza del lavoro dell'assessorato relativo agli sgomberi delle case occupate ERP, per questo insomma, ci definisce amici eh, degli occupanti abusivi, eh, quindi insomma lo informo e colgo l'occasione, colgo l'occasione anche per informare che l'assessorato allo stesso modo eh, è costante confronto con la regione proprio per cercare di utilizzare al meglio e soprattutto per chi ne ha diritto i fondi erogati dalla regione stessa eh, inoltre vogliamo aggiungere che le delibere obsolete di cui eh, si parla in questa delibera sono comunque rimangono migliori di quella proposta oggi perché almeno prevedono un percorso di tipo sociale che qui non è assolutamente previsto per nuclei che hanno addirittura 5.000 euro di reddito annui inoltre eh, Faccio presente al proponente che i cinque anni di residenzialità non sono un criterio di punteggio, ma sono una discriminante, quindi questo bonus non va a chi ha, eh, è a Roma da meno di cinque anni. Questo per precisare insomma, che come stanno i fatti. Grazie.